Salve lettori, ho pensato di dedicare un'intera settimana a coloro che fra meno di un mese dovranno affrontare gli esami di maturità o gli esami di terza media. In che modo? Ad esempio affrontando le probabili tracce che potrebbero presentarsi durante la prova di italiano. Ho cercato di riordinare un po' le date e quindi di creare un percorso a tappe in cui ripercorriamo i vari eventi storici a partire dagli ultimi 100 anni. Grazie a tutti. Il 2018, come vi accennavo, è un anno ricco di ricorrenze. Eh, iniziamo subito con una chicca, che magari non è ricordata, in quanto 170 anni fa, esattamente nel 1848, eh, anno della prima guerra di indipendenza in Italia, eh, ricordiamo i moti, i moti che nacquero in Sicilia, ma che poi si diffusero in tutta eh, la penisola e che portarono alle 5 giornate di Milano e alle 10 di Brescia. Ricordiamo inoltre anche che viene introdotta la prima costituzione, lo Statuto Albertino. E che viene anche costituita a Roma, la Repubblica Romana. All'interno del governo della Repubblica ricordiamo che vi erano Mazzini e Garibaldi. Iniziamo subito il vero excursus, cioè ricordando gli eventi più importanti accaduti negli ultimi cento anni. Proprio nel 2018 ricorre il centenario della fine della prima guerra mondiale. Ricordiamo anche che subito dopo la prima guerra mondiale eh, la popolazione mondiale venne colpita da un'influenza, l'influenza spagnola. Eh, le vittime si aggirarono fra i 20 milioni e i 40 milioni. Ed infine ricordiamo anche che nel 1918 nacque Nelson Mandela. Ed ora ricordiamo ciò che accadde 90 anni fa, esattamente nel 1928. Due eventi in particolare mi hanno colpito. Il primo appunto Alexander Fleming inventa la penicillina e il secondo evento che eh, voglio ricordarvi anche, è anche la prima trasmissione radiofonica, cioè eh, una radiocronaca eh, della partita Italia-Ungheria nella quale l'Italia vinse. Ed ora, 80 anni fa, 1938, in Italia vengono promulgate le leggi eh, razziali fasciste, tre anni dopo di quelle naziste in, in Germania, eh, che colpiscono particolarmente gli ebrei che sono emarginati e vengono costretti all'espatrio. 70 anni fa, 1948, anno importantissimo per noi italiani in quanto entra in vigore la Costituzione che venne approvata dall'allora Capo dello Stato Enrico De Nicola eh, dopo la delibera appunto, dell'Assemblea Costituente. Altro importantissimo evento è eh, la Dichiarazione Universale eh, dei Diritti dell'Uomo che appunto viene approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ed infine ricordiamo anche che iniziamo eh, a... Cioè, Troviamo in edicola il primo numero di tex. 60 anni fa, 1958, accadono due importanti avvenimenti. Il primo, le Nazioni Unite lanciano nello spazio il loro satellite Explorer 1 in risposta allo Sputnik 1 e 2 che era stato inviato eh, dai russi. Inoltre, in Italia, entra in vigore la legge Merlin che appunto mette al bando le case chiuse. 50 anni fa, 1968, anno di rivoluzioni studentesche, i giovani decidono di cambiare, decidono di eh, divulgare le loro idee, eh, pacifiste in tanti ambiti, eh, di cercare di rivoluzionare anche il mondo alienante del lavoro, eh, nasce anche il movimento femminista per eh, i diritti delle donne. Diciamo che il 68 è un anno ideologicamente che cambia completamente di spartiacque ideologiche e i giovani si discostano completamente o quasi del tutto da ciò che eh, l'ideologia imponeva precedentemente. Ricordiamo anche il 68 come anno uh, di assassini, l'assassinio di Martin Luther King, um, leader del movimento dei diritti afroamericani, l'assassinio di Bob Kennedy, fratello di John, stato anch'egli assassinato. E Bob Kennedy venne assassinato il giorno delle sue elezioni. Ricordiamo infine anche che usciva nei cinema americani eh, 2001 di Sé nello spazio, il capolavoro di Stanley Kubrick. 40 anni fa, 1978, è l'anno dei tre papi, muore Paolo VI e viene eletto eh, Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I. Il suo papato durerà soltanto 33 giorni, dopodiché verrà eletto Papa Giovanni Paolo II al secolo eh, Carol Voitila, che eh, avrà appunto un lungo papato di circa 26 anni. Per quanto riguarda la politica italiana è un anno particolarmente triste, viene rapito il deputato ministro premier di diversi mandati della Repubblica Italiana Aldo Moro, viene rapito il, 3, il 16 marzo dalle Brigate Rosse e verrà ritrovato morto il 9 di maggio eh, presso, dentro una macchina presso una strada di Roma, lo stesso giorno verrà assassinato dalla mafia Peppino Impastato. Per chi vuole ripercorrere eh, le vite di questi mh, due eh, uomini, eh, sono stati realizzati dei documentari eh, riguardo la vita di Aldo Moro e un film ispirato alla vita di Peppino in passato, I Cento Passi. Venti anni fa, 1998, due giovanissimi programmatori creano quello che sarebbe diventato il più importante motore di ricerca del web. Google e questi due giovani sono Larry Page e Sergey Brain. Dieci anni fa, 2008, accade qualcosa di impensabile negli Stati Uniti. Viene eletto per la prima volta un presidente afroamericano, Barack Obama. Ed eccoci giunti alla fine del nostro escursus storico, politico, insomma, ripercorrendo le tappe più importanti, gli eventi più importanti di questi ultimi cento anni. Spero che troviate spunto, ma soprattutto che, se vogliate, approfondiate un po' questi argomenti. Spero di esservi stata utile e a presto!